Salve a tutti, questo è il primo di 5 pillole, videopillole, eh, sul baking di un oggetto con uh, texture multiple. Questo perché eh, la procedura non è semplicissima e soprattutto ci sono tanti tanti piccoli particolari che bisogna tenere presente per avere un, uh, un risultato che sia un risultato, perché con il baking o viene o non viene niente. Allora, cominciamo col dire che questa versione è la 2.93, è già uscita, anzi appena uscita la versione di Blender 3, ma io penso che continueremo a operare per un po' ancora con la 2.9, quindi continuiamo così e speriamo che la nuova versione non cambi troppo. Allora non cancello il famosissimo cubo d'inizio. teniamo questo cubo che è molto popolare e farò una modellazione molto semplice di oggetti che diventano, che eh, proiettano delle ombre interessanti. Perché proiettare delle ombre interessanti? Perché voglio lavorare anche con le ombreggiature, quindi intanto scalo il cubo in modo da avere una piattaforma Vediamo, con N apro il pannello laterale, io direi che possiamo, sì, stiamo qua, 0.2 2, .2 mi va benissimo, allora mi va bene questo, cancello il pannello e adesso aggiungo eh, un cubo sopra questa specie di piattaforma, e solo che per aggiungerlo vado in Edit Mode qual è la differenza tra aggiungere un oggetto in Object Mode o in Edit Mode se io lo aggiungo in Object Mode gli oggetti aggiunti successivamente eh, sono eh, separati fra di loro se io invece aggiungo un oggetto in Edit Mode diciamo così, lo in edit mode l'oggetto aggiunto è automaticamente unito a questo è joined come si usa a dire in inglese quindi questo è importante perché ehm, tra l'altro per selezionare solo questo devo fare con eh, ah, scusate l e lo rimpicciolisco eccolo qua e stavo dicendo perché li faccio congiunti questi oggetti perché per fare il baking di texture multiple eh, gli oggetti di cui si fa il baking devono essere fra di loro congiunti altrimenti non funziona per quello che ho capito fino ad ora perlomeno, quindi io adesso lo faccio ancora un po' più piccolino con S ne diminuisco le dimensioni, lo sposto un pochino, ecco, voglio uno spazio ampio per la successiva ombra, ecco, a questo punto aggiungo un cilindro, eccolo qua, il cilindro lo voglio non così, non tan così tante, ehm, non così tante suddivisioni, quindi scendo a 16 suddivisioni, Do invio per confermare come vedete così e eh, anche qua il raggio di un metro non mi va bene e metterò 0.1 cioè fine mi sono accontentata di 0.05 e lo voglio un poco più basso e lo sposto e lo sistemo sopra il cubo diciamo così per vedere meglio come sta, intanto metto la proiezione ortogonale e poi con il tastierino numerico mi posiziono eh, in modo da vedere se ci sono spazi, con L e seleziono il cubo, con L posto scursore sul cilindro, con L seleziono il cilindro e lo sistemo così. Allora, vediamo se mi va bene. Sì, ecco, mi può andare bene. Allora, la modellazione è pronta. A questo punto torno in Object Mode e cosa faccio? Mi costruisco una copia di questo modello. Perché mi costruisco eh, una copia di questo modello? Perché voglio operare sull'originale e poi sul modello che ho costruito eh, successivamente applicherò solo, la, eh, solo il baking, l'immagine di baking, per vedere se funziona. Allora, intanto do un eh, nome trasparente a questo oggetto e lo chiamo Mesh Baking. E con Shift D. Preparo una copia, clicco X per spostarlo in modo ordinato, confermo cliccando sul sinistra mouse, e questo invece lo chiamerò copia. Benissimo, adesso la copia io la nascondo, perché voglio lavorare in modo ordinato solo sul mesh Meshmaking. Quindi nascondo la copia agendo sull'occhiolino, e sono pronta per il secondo video.